Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il glitch dei soldi che vi ho portato ieri, ragazzi. Questa è la data di oggi, come vedete sono le 16:25 che sto editando questo video, cioè editando, girando questo video. Comunque lo porterò più tardi, ma più o meno funzionerà ugualmente. Allora, per fare questo glitch, come ho già detto ieri e ve lo ripeto anche oggi, avete bisogno di un veicolo che entra dentro la Wenger, una Venger, la base operativa piena e il veicolo che volete duplicare. A questo punto andate davanti alla base operativa, fate comparire base operativa piena, tasto PS e automaticamente vi uscirà fuori dalla schermata base operativa piena. Andate dall'altra parte e eh, dovete cercare la schermata base operativa piena ovvero questa quindi ripremete il tasto PS uscite aspettate quei 10-11 secondi io ragazzi qui aspetto 11 secondi ma dipende sempre dalla vostra connessione e eh, dopodiché piggiate freccia destra ragazzi subito dopo vi comparirà base operativa piena accettate il messaggio vi troverete nella venger e uscite e vi suicidate ragazzi è abbastanza semplice come glitch è veramente facile facile prima spawnate in culo al mondo però adesso facciamo flash ragazzi e e proseguiamo con il resto del glitch insomma basta scherzare basta di cazzate e, e proseguiamo con il resto del glitch guardate come corro ragazzi altro che super velocità eh, niente video a doppia velocità corre per forza insomma comunque dicevo a parte gli scherzi ragazzi eh, torniamo al glitch una volta fatto ciò che cosa dovete fare dovete prendere e chiamare il veicolo che volete duplicare in questo caso eh, io andrò a duplicare un un'autocast ma una qualunque la prima che trovo insomma ragazzi comunque come ho già detto nei video precedenti e continuerò sempre a ripeterlo duplicate solo auto custom perché sono quelle che pagheranno le modifiche tutte il resto le auto di lusso, le auto non di lusso di San Andrea Super Autos non pagano un cazzo, anzi vi darà il blocco di 50.000 oppure il blocco dei 48 minuti che potete vendere in auto, in auto ogni 48 minuti quindi ragazzi fate bene attenzione a ciò che duplicate e mi raccomando con targa personalizzata quindi a questo punto ragazzi che cosa fate? prendete il veicolo e lo andate ad incastrare incastratelo lo fare io incastro qui voi vi trovate in un un'altra sistemazione fate voi quindi una volta incastrato aprite il tasto touchpad ovviamente dovete essere registrati come presidenti fate su rimanda veicolo in deposito e premete x e triangolo insieme se vi sparisce il menu del pad vuol dire che sta funzionando se non vi sparisce dovete ripetere il glitch perché eh, non diciamo non avete fatto la duplicazione questo spero che vi sia chiaro ragazzi ricordo, eh, vi ricordo che nei miei link in descrizione aprite il link che c'è vi aprirà una pagina con tutti i miei contatti c'è un nuovo contatto di un gruppo eh, dedicato a GTA Online quindi iscrivetevi al gruppo se non l'avete ancora fatto ovviamente in questo gruppo potrete trovare gente che vi aiuta per fare qualunque cosa ragazzi siate comunque rispettosi delle regole e sarete bene accetti in questo gruppo ragazzi quindi detto questo passiamo a vedere che eh, l'auto è duplicata ragazzi con targa personalizzata. Mi raccomando fate sempre attenzione ad avere le targhe personalizzate. Detto questo un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.